Allora, nella giornata di oggi completiamo questo esercizio che avevamo iniziato la settimana scorsa. Così rinfreschiamo la memoria sui ehm, diagrammi delle, dei casi d'uso in vista anche del laboratorio di domani, che sarà il primo su questo argomento. Invece da giovedì continueremo sempre sul macro tema dei casi d'uso, ma impareremo a fare la descrizione di dettaglio del singolo caso d'uso. Mentre finora. Diciamo stiamo lavorando solamente sul diagramma complessivo no, che li elenca e li da, ne dà le relazioni. Allora, a titolo di veloce rinfresco di memoria, ehm, la rappresentazione completa no, dei casi d'uso di un sistema eh, rappresenta tutti gli aspetti funzionali che coinvolgono l'interazione con l'utente e si può dare una prima visione, che noi abbiamo chiamato di livello summary, quindi una visione aggregata, complessiva, in qualche modo semplificata, astratta, nel quale si identificano le macro aree funzionali che, il sistema dovrà del, diciamo, che raggruppano le funzioni che il sistema dovrà erogare. E Queste macro aree funzionali noi abbiamo identificate con dei casi d'uso ai quali abbiamo agganciato l'etichetta summary, proprio per ricordarci che questo non è un singolo caso d'uso specifico, un obiettivo specifico, ma un'area che all'interno racchiude molti obiettivi specifici. Ma questo ci permette comunque già di dire, di esplicitare quali sono gli utenti che hanno accesso alle varie tipi di aree funzionali. E questo ci apre la strada per poi, la per poi procedere alla modellazione più di dettaglio, più concreta, eh, le vere funzioni, le effettive funzionalità del sistema, che sono i casi d'uso a livello cosiddetto user goal, cioè dove sono, diventano evidenti, espliciti gli obiettivi del singolo utente nell'interazione col sistema. Ecco, la volta scorsa avevamo iniziato a realizzare uno dei diagrammi delle, dei casi d'uso a livello user goal, che è relativo alla formazione team, a questo livello summary. Quindi, rileggendo il diagramma, ciò che c'è scritto qua è che una delle aree funzionali del sistema è quella della formazione dei team e quest'area funzionale del sistema è riservata a utenti di tipo partecipante questo è ciò che dice questo diagramma. Nel dettaglio, e qui entro nel diagramma delle, dei casi d'uso, formazione team, ho a livello basso lo stesso attore che ovviamente accedeva a livello summary, eh, che a questo punto è collegato a vari casi d'uso di livello più dettagliato, che corrispondono alle singole singoli casi d'uso, ossia ai singoli obiettivi di interazione che l'utente si può dare. Quindi l'utente di tipo partecipante può decidere di avvicinare gli iscritti semplicemente come informazione, quindi ricordiamo sempre che noi diciamo una frase, la possiamo leggere sempre in due modi, il partecipante può visionare gli iscritti, quindi l'utente può, che significa il sistema informativo deve avere le funzionalità per permettere al partecipante di. Quindi una possibilità offerta all'utente è un obbligo, un vincolo, una specifica, un requisito sul sistema informativo. Nel caso di casi d'uso è molto più semplice parlare mettendo l'utente come soggetto, dicendo le cose che lui può fare sottitenendo ovviamente che noi progetteremo un sistema che lo metta in grado di farlo. Il eh, secondo caso d'uso è la richiesta di unirsi a un team, quindi il fatto che il partecipante possa decidere di fare una richiesta a un altro partecipante di unirsi al team, e questi due casi d'uso in qualche modo sono correlati, no? nel senso che la volta scorsa avevamo indicato una relazione extend, per indicare il fatto che è possibile, e noi vogliamo che il sistema informativo lo permetta, che un utente che ha iniziato la sua interazione col sistema per visionare gli iscritti, a un certo punto ne trovi uno particolarmente interessante, in quel momento cambia obiettivo, passa dall'obiettivo voglio visionare gli iscritti all'obiettivo, faccio una richiesta di unirmi al team di quella persona. Quindi in qualche modo la conclusione dell'interazione non è, ok, ho finito di visualizzare gli iscritti adesso chiudo e vado a casa, ma sto visualizzando gli iscritti e concludo la mia interazione facendo una richiesta. Quindi questa freccia extend indica che questo caso d'uso estende la conclusione del caso d'uso precedente. Il caso d'uso precedente non, non si chiude, non finisce con la sua fine naturale, ma viene esteso da un altro caso d'uso che appunto ne potenzia, ne estende, ne aumenta l'obiettivo, quindi l'obiettivo dell'utente a questo punto diventa richiedere un al team. Questa richiede un essere al team non è semplicemente una parte opzionale del primo caso d'uso, in quel caso avremmo usato una reazione contraria di tipo include, cioè mentre ci sono gli iscritti magari posso fare una sottoattività che è quella di richiedere, eh, di unirmi al team. Non è semplicemente un sottocaso più dettagliato, una caso, un caso particolare, una sottocondizione, un, quindi un caso incluso, per due motivi. Il primo motivo è che richiede il mission team, in qualche modo, come dicevamo, a, è un obiettivo, una finalità esplicita, che ha un valore per l'utente, significa qualcosa. Ok? E quindi ha un obiettivo di per sé, non è solamente una fase, come dire, inserisci tu i dati anagrafici, che di per sé non è un obiettivo per l'utente, è una fase, un passaggio necessario. Quindi questo, quando un'azione, una sequenza di interazioni, cioè non un singolo click di solito, ma una sequenza di interazioni hanno un significato per l'utente, questo di solito ci porta a dire modelliamolo come un caso d'uso. Quindi, eh, avendo un significato per l'utente, l'azione in sé è meglio scorporarla in un caso d'uso separato. Ma l'altra, ehm, quindi questo è il primo motivo che mi fa dire, questo non è un caso d'uso incluso, ma è un caso d'uso a sé indipendente. L'altro motivo è che io posso immaginare di lanciare la richiesta di unirmi a un team senza necessariamente passare per la visione degli iscritti. Cioè magari lo conosco già, no? ci siamo messi d'accordo, ok, iscriviamoci a quell'hackathon, va bene, io e il mio amico, quando ci siamo iscritti entrambi io faccio la richiesta di entrare nel suo team non ho bisogno di andare a fare la ricerca nell'elenco degli iscritti, so già la sua mail. No? E quindi posso, a, diciamo così, molto più rapidamente andare direttamente a quella funzionalità. Quindi questo è un po' il ragionamento che abbiamo fatto disegnando questo diagramma. Quell'altro eh, quell caso d'uso accetta la richiesta di iscrizione è relativo all'altro lato. No? Quando un partecipante richiede di unirsi al team di un secondo partecipante, allora questo secondo partecipante dovrà accettare la richiesta. Quindi a un certo punto questo secondo partecipante si collegherà al, al sistema per accettare le richieste, oppure per non accettarle, per rifiutarle. Ovviamente lui fa ciò che vuole, però ricordiamoci sempre che nello scrivere i casi d'uso noi descriviamo, li intitoliamo sempre con l'obiettivo in senso positivo. Cioè cosa succede se tutto va bene. Poi nella descrizione di dettaglio, che come dicevo cominceremo giovedì a vedere, eh, invece analizzeremo tutti i casi che possono capitare, compreso il caso in cui la richiesta venga rifiutata. Però a livello di titolo non diciamo fai o non fai, eh, accetta o non accetta, richiedi o non richiedi, ma semplicemente il caso fortunato, positivo, eh? quello che chiameremo lo scenario di successo, quello in cui si raggiunge l'obiettivo. Adesso qui eh, abbiamo se vogliamo due sfumature, che questo già, sarebbe già completo così, sarebbe mm? già bene così, però già che ci stiamo ragionando ci aggiungo due sfumature. La prima sfumatura è l'attivazione di questo caso d'uso, cioè mentre nel caso d'uso visione iscritti è chiaramente un caso d'uso che se viene fatto dall'utente è perché è l'utente a deciderlo, adesso voglio vedere chi si è iscritto arrivi lì, clicchi sul link giusto e vedi gli iscritti, vai avanti, prossima pagina, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che la prima azione viene compiuta dal, dal partecipante, in questo caso dall'attore primario, no? che è il partecipante. Il caso accetto richieste di iscrizione è un po' diverso, nel senso che io come partecipante, non è che adesso dico, vabbè sono le 3-10, e ho voglia di accettare le richieste di iscrizione. Magari non ne ho. Magari non ho richieste di iscrizione. Quindi, in qualche modo, quella è un'attività che, disegnata così, farebbe pensare che il partecipante ogni tanto va a vedere, no? magari un po' ansioso e dice: Adesso voglio che, se qualcuno mi avesse chiesto, vado a controllare, vado ad accettare e attiva lui quel caso d'uso, cioè si imbarca in quella sequenza di interazione che gli permetterebbe, in caso di successo, di accettare una richiesta di iscrizione. Non è molto realistico, noi in realtà quello che vogliamo indicare qui è che quando io faccio una richiesta di iscrizione a un'altra persona, questa persona viene stimolata a rispondere, rispondere di sì o di no, ma rispondere. Quindi in questo caso potremmo indicare che l'interazione tra il partecipante e la richiesta di iscrizione, questa sequenza di passi di interazione, può essere iniziata non dall'utente come avviene normalmente, ma dal sistema stesso. Cioè il sistema mi manderà una notifica, mi manderà un messaggio, mi manderà un qualcosa per dire ehi tu, adesso per favore, io ho fatto il primo passo, ti dico che qualcuno ha fatto una richiesta, tu fai il secondo in cui mi dici sì o no. Quindi la differenza è chi fa il primo passo. Per indicare che il primo passo lo fa il sistema possiamo usare una notazione leggermente diversa che non è una linea semplice di associazione ma un'associazione orientata, una freccia che va dal sistema verso l'utente. Quindi indica, anche qua, uno scenario di interazione in cui l'utente e il sistema interagiscono, ma il primo passo lo fa il sistema. Non posso dire obbligando l'utente a fare il secondo, perché non si può mai obbligare l'utente, ma stimolandolo sì, o richiedendo l'utente di fare il secondo. Mentre negli altri casi no, ovviamente è l'utente che fa il primo passo. Allora, potrei mettere una freccia che va da utente verso caso d'uso, ma essendo questo il caso normale, lo lasciamo sottinteso, quindi quando l'associazione non ha una freccia, indichiamo, sottintendiamo, che è l'utente ad iniziare l'interazione. Ok, quindi questa è la prima sfumatura. Per i casi d'uso nei quali la prima azione viene compiuta dal sistema, lo indichiamo con una freccia in questo senso. Ricordiamocelo, agganciamo una parola chiave a questo, trigger. Cioè il trigger del caso d'uso, cioè l'evento che lo fa scatenare, esiste. Esiste un trigger, c'è cioè un evento che fa sì che questo caso d'uso debba iniziare. Evento indipendente dalla volontà dell'utente, la volontà dell'utente può essersi sempre. In questo caso l'evento scatenante è il fatto che un altro utente, un altro partecipante, abbia chiesto di unirsi a me, al mio gruppo, al mio team. Quindi la volta, il giovedì vedremo dove descrivere questo. Ogni volta che c'è un caso d'uso iniziato dal sistema, ci chiederemo qual è l'evento che fa sì che questo caso d'uso parta. Non è che il sistema se lo inventa così. Quando succede qualcosa all'interno del sistema, allora questa interazione viene avviata. La seconda sfumatura eh, è sul partecipante, sull'attore partecipante. Allora, è un po' strano questo disegno a prima vista, perché dice ma scusa, c'è un partecipante che richiede di unirsi e lui stesso, lo stesso partecipante accetta la richiesta? Ma ovviamente non è da leggersi così. Vuol dire che un utente di tipo partecipante fa la richiesta e un altro utente di tipo partecipante può accettare la risposta. Se volessimo, o la domanda, diciamo, facciamoci una domanda, sarebbe meglio o più preciso definire un altro tipo di attore che possiamo chiamare partecipante? invitato, eh, richiesto, cioè non è che lo invito ma gli chiedo di unirmi, che sia un sottocaso di partecipante e quindi Diciamo che l'accettare la richiesta di iscrizione la puoi fare solo se sei un partecipante a cui è arrivata almeno una richiesta. Cioè, questo caso d'uso non è accessibile a tutti i partecipanti, ma solo a quelli alla sottocategoria di partecipanti e quindi ho fatto una sottoclasse che poi dovrò spiegare cos'è questa sottoclasse, ma che è la sottoclasse dei partecipanti che hanno ricevuto che hanno almeno una richiesta in sospeso, diciamo. Quindi tu come utente, utente del sito, sei sempre tu, sei sempre la stessa persona, lo stesso username, ma in momenti diversi puoi avere accesso a ruoli diversi sempre all'interno dello stesso sistema. Nel momento in cui qualcun altro ti fa una richiesta di invito, tu automaticamente acquisisci, oltre che il ruolo di partecipante, acquisisci anche il ruolo di partecipante richiesto. E quindi puoi avere accesso alle funzionalità che il sistema offre ai partecipanti richiesti. Quindi non c'è il problema di chiedermi, ma io come utente sono qui o sono qui? Beh, la mia appartenenza a un ruolo è una cosa dinamica, dipende dalle condizioni del momento, dipende dai privilegi che ho, dalle azioni che ho fatto. Quindi, quando so, se voi su una qualunque piattaforma social guadagnate tot punti perché avete fatto delle recensioni, eccetera, allora diventate, acquisite dei diritti in più, delle operazioni in più, potete fare dei commenti, votare sulle so, so, so, su, sul, sul, sull informazioni degli altri, solo se avete un certo punteggio. E qui c'è tutta una serie di ruoli, via via, no, di privilegi crescenti, a cui si diciamo, accede dinamicamente. Non è una cosa statica. Okay? Quindi non c'è da preoccuparsi su questa cosa qua. Cioè, questo è un livello di dettaglio maggiore rispetto a prima, completamente compatibile con quello di prima, perché un partecipante richiesto è un partecipante. Quindi ciò che sto dicendo qua non è affatto in contrasto con il disegno che c'era prima. È una specifica ulteriore. Okay? È un dettaglio in più che ci può stare se vogliamo precisarlo. Cioè, in questo caso l'esempio è semplicissimo, quindi stiamo spaccando effettivamente il capello, no? però lo usiamo come pretesto per fare un ragionamento più ampio. Quindi, mentre noi avevamo a livello summary dei ruoli che erano abbastanza statici, fissi, cioè se sei un partecipante non sei anche un giudice, se non sarebbe un leggero conflitto di interesse, almeno nello stesso hackathon, però questa... Così, dinamicità, questi ruoli possono anche essere più dinamici che dipendono da che cosa sta succedendo all'interno del sistema come vi ho detto andava già bene prima qui siamo, abbiamo speso un pochino di più di tempo per modellarlo in modo po', un pochino più dettagliato ehm, qualcuno potrebbe chiedersi ma aspetta un attimo tu hai messo un attore partecipante richiesto a livello user goal ma a livello Uh, Sammari non c'era questo attore. Sì che c'era. Perché partecipante richiesto è un partecipante. E qui ho detto che formazione team è accessibile ai partecipanti. Mm. Qui ci sta dentro. Che poi alcuni user goal siano accessibili a tutti i partecipanti e invece un sottoinsieme di user goal sia accessibile solamente a una sottocategoria di partecipanti è un dettaglio, appunto, un dettaglio a livello utente che a livello summary non, non è così importante riportarlo. Quindi, io a livello user goal non potrò ovviamente aggiungere attori, cioè, io qua non ci posso mettere il giudice, tanto per capirci, a fare qualcosa. Perché qui era detto chiaramente che il partecipante e il giudice sono due cose diverse e alla formazione team lavorano solo i partecipanti. Quindi questo non ci può stare, però nulla mi vieta di andare a specializzare meglio un tipo di attore che già c'è, che già fa parte di questo discorso. Ok, spostiamoci da questo magari a qualcun altro. Così, sempre come pretesto, possiamo vedere altri tipi di modellazione. Um, ad esempio già eh, la settimana scorsa abbiamo accennato a questo caso d'uso gestione e iscrizioni eh, solo perché era l'unico che aveva due attori diversi a livello summary e quindi vediamo che cosa succede a livello user goal in realtà questo è un caso d'uso abbastanza fatemi dire noioso cioè non ha nulla di, di speciale. Allora, facciamo un nuovo diagramma di casi d'uso che si chiamerà gestione iscrizioni. Poi no. Io non. eccolo qua. Non mi spiego mai perché qui mi permette di scrivere cose e poi non me le mostri, ma è un problema di hashtag che non sono mai riuscito a, a capire, però il nome lo mettiamo qua. Allora, dicevamo, il caso d'uso, gestione iscrizioni. Aspetta un attimo, che ho fatto così. Qua. Gestione, ce la faccio, eh? ok, gestione di iscrizioni il caso di gestione di iscrizioni è un caso duro che a livello user goal dovrà riassumere le attività di giudice e partecipante quindi vado a prendere l'attore giudice l'attore partecipante e mi chiedo che cosa devono fare allora nel, nella macro area gestione di iscrizioni allora, che differenza c'è tra l'iscrizione di un giudice alla piattaforma o all'hackathon, più all'hackathon direi, e l'iscrizione di un partecipante all'hackathon? Eh, direi che la differenza principale è che il giudice ha due modi diversi di iscriversi. Uno è comune all'utente, al partecipante, cioè decidono di iscriversi, punto vado sulla piattaforma, mi iscrivo a quel determinato hackathon. L'altro, per il giudice, è su invito dell'organizzatore. Ricordate che l'organizzatore cosa fa? Seleziona i giudici della piattaforma, quindi i giudici che si sono preventivamente iscritti, oppure ehm, invita un giudice che prima non era in piattaforma, e quindi viene invitato ad iscriversi. E questo fa parte dell'attività dell'organizzatore nella gestione hackathon. Quindi io ci, mi ci vedo qua due casi d'uso diversi, uno in cui a livello di user goal l'utente, sia esso giudice sia esso partecipante, decidono di iscriversi di propria volontà e uno in cui invece il giudice si iscrive su invito. Qui ci vedrai due casi d'uso, uno eh, iscrive, si is... dunque vediamo come scriverli, vedete che gli altri casi, i casi d'uso, li abbiamo sempre messi come completamento della frase che ha come soggetto l'attore, quindi il partecipante visiona gli iscritti, il partecipante richiede di unirsi al team, quindi qua diciamo che il partecipante eh, si iscrive all'hackathon. E questo lo può fare sia il partecipante in qualità di partecipante, se riesco a fare la freccia, sia il giudice, scriverà ovviamente come giudice, oppure perché è stato selezionato e quindi si può no, iscrivere, oppure il giudice è stato, stato selezionato essendo già iscritto alla piattaforma, oppure il giudice viene invitato e quindi accetta l'invito dell'organizzatore ad iscriversi. Questo caso d'uso è ovviamente iniziato dal sistema. Cioè, quel signore lì se ne stava tranquillo che era sua a sorseggiare il tè delle 5. Quando gli arriva una mail, un messaggio dal sistema che dice l'organizzatore Pingo Pallino, che tu conosci benissimo, un tuo grande amico vuole che, vorrebbe che tu fossi eh, giudice in quell'evento che sta organizzando. E allora a questo punto io proseguo l'interazione dico di sì oppure di no. Nel caso di sì, ovviamente, ehm, rimango poi iscritto, risulto poi iscritto esattamente come chi si è iscritto volontariamente già la piattaforma. Quindi su questo non c'è molto di più da dire, direi. Questa notazione in cui giudice e partecipante insistono entrambi, sono associati entrambi allo stesso caso d'uso, non vuol dire che quel caso d'uso richiede la presenza contemporanea dei due attori, cioè non è un caso d'uso con due attori. Ma è un caso d'uso che può essere separatamente e indipendentemente attivato dal primo attore o attivato dal secondo attore ciascuno per i fatti propri come dicevamo sono rarissimi i casi in cui un caso d'uso richiede la collaborazione contemporanea di più di un attore e quindi oltre all'attore primario ci sono anche gli attori di supporto allora in quel caso nell'associazione indichiamo come stereotipo la parolina support per indicare che un determinato attore non è un attore indipendente che fa il caso d'uso per conto proprio ma è di supporto all'attore primario in questo caso non c'è quindi l'interpretazione normale quando hai più attori che vanno sullo stesso caso d'uso è che questi attori indipendentemente separatamente l'uno dall'altro possono entrambi fare la stessa cosa quella è un'azione che il sistema informativo deve offrire agli utenti di un tipo 1 e del tipo 2 degli cioè utenti che incarnano sia il ruolo 1 che il ruolo 2 Ok, altre parti di casi d'uso cosa abbiamo? Allora, abbiamo visto formazione team, abbiamo visto gestione iscrizioni, gestione hackathon è di nuovo un pochino forse articolato, quindi potremmo partire da questo, fatto questa volta dall'organizzatore, così vediamo un po' ciò che fa ciascuno. Quindi potremmo avere un altro diagramma di casi d'uso che si chiama gestione hackathon. Questa volta organizzato dall'organizzatore, cioè nei quali i casi d'uso a livello di user goal sono accessibili all'organizzatore. Allora qua dobbiamo un po' ripercorrere, almeno mentalmente, il testo dell'esercizio in cui si diceva che l'organizzatore tra le cose che può fare è creare un nuovo hackathon. l'organizzatore crea un hackathon. Nel momento in cui dico crea hackathon, mi sto portando dietro tutte le informazioni che costituiscono un hackathon, che descrivono un hackathon. Okay? Quindi ricordiamoci sempre che dietro a questa, che sono le funzionalità del sistema, abbiamo il nostro caro Diagramma delle classi, che è qua, in cui c'è scritto che un hackathon è composto, è descritto attraverso un titolo, un luogo, una data di inizio, una data di fine, la dimensione degli iscritti, il numero massimo di team. Inizialmente, no, queste sono le informazioni minime per poter parlare di hackathon non sto qua a ripeterlo ovviamente no? qui di nuovo ci definiamo il nostro glossario che in buona parte è appoggiato sul modello concettuale in cui quando diciamo hackathon siamo, sappiamo tutti di, di che cosa stiamo parlando sappiamo tutti le informazioni no? che, che servono per descrivere questo hackathon adesso è un caso d'uso unico, Noi non, non sto a separare le diverse fasi cioè io non non, non, non farei un caso d'uso definisci il titolo e la data dell'hackathon e un altro caso d'uso definisci eh, la dimensione dei team dell'hackathon e così via no. queste sono, tutti, sono tutte azioni che l'utente dovrà fare che quindi il sistema informativo sicuramente dovrà supportare ma sono azioni che prese da sole non hanno quel senso compiuto per l'utente organizzatore, cioè quando ho deciso il titolo ho definito l'hackathon, no, sono a metà, non ho raggiunto un obiettivo. Che senso ha permettermi di decidere il titolo e non la data e non la dimensione dei team e farlo in momenti diversi, in giorni diversi? Non ci vedo un valore aggiunto in questo. No, il fatto è l'hackathon definito per metà, in cui c'è solamente il titolo e la data e invece non ci sono altre informazioni. Non ci posso fare nulla. Non posso aprire iscrizioni, non, so, non posso invitare giudici. Quindi non ha senso, il caso d'uso, e questo è per dirvi che il caso d'uso non è ogni singola cosa che l'utente può fare. Singola. È un insieme di interazioni, un insieme di cose, un insieme di informazioni, di interazioni più in generale, che prese insieme, solo quando arriva al fondo, hanno un senso compiuto. Quindi il singolo caso d'uso non è la singola videata, il singolo bottone, il singolo form. È una sequenza di azioni, che poi dettaglieremo quando parleremo del, appunto, della descrizione di del dettaglio del caso d'uso. Quindi qua cerchiamo di mantenerci ancora sulle azioni, sto ripetendo un po' troppe volte questa frase, ma tanto così ci entra in testa, di senso compiuto, non parziale. Ok, crea Hackathon. Dopodiché l'ho creato, ho definito anche ovviamente la sua data all'inizio, che è la data di fine. L'altra cosa che può fare l'organizzatore è selezionare i giudici. Quindi l'organizzatore per selezionare i giudici può o invitare un giudice che esiste, cioè che è già registrato nella piattaforma, oppure invitare un giudice che non è iscritto alla piattaforma. Queste sono due casi d'uso diversi, distinti. Eh, sia, diciamo così, dal punto di vista pratico, ovviamente le operazioni, le informazioni che devi fornire sono diverse nei due casi, nel primo caso la piattaforma ha già tutti i dati di quel giudice, ti basta solamente schiacciare sul bottone invita, nell'altro caso invece sei tu che devi fornire nome, cognome, indirizzo di mail, in modo che poi il sistema possa registrare l'informazione e mandare l'invito. Quindi dal punto di vista tecnico operativo sono due funzionalità diverse, ricordiamoci che qui stiamo facendo i requisiti funzionali. Ma anche, fatemi dire psicologicamente no, per l'utente sono due cose diverse. Uno, vabbè, se sono delle persone, sono già registrate, sono già volontarie, eccetera, li seleziono, e altro è, adesso voglio inventare, invitare qualcuno di nuovo, quindi è un obiettivo mh, che percepisco diverso. Quindi io farei due casi d'uso separati. Uno è più facile, cioè più facile da scrivere, perché significa invita. Giudice Nuovo, non so come chiamarlo in una parola sola, non ancora iscritto alla piattaforma. Se vi piace Nuovo, come abbreviazione di non iscritto alla piattaforma, lo lasciamo così. E l'altro è invita un giudice già iscritto alla piattaforma. Vabbè, dai. Lo scrivo tutto. Allora, questo è chiaramente un'azione che fa l'organizzatore sapendo lui i dati, le informazioni. Questa anche la può fare conoscendo già, sa già che c'è qualcuno iscritto alla piattaforma, quindi va e lo, magari inserisce il, il suo nome, la sua mail e lo trova subito, ovviamente per poter permettere all'organizzatore di invitare gli iscritti o eventualmente capire che una persona che lui aveva in mente non è ancora iscritta e quindi la deve invitare, dovrò fornire all'organizzatore una funzionalità di ricerca e visualizzazione. Quindi una sorta di sfoglia gli iscritti alla piattaforma, ricerca, visualizza, elenca. Qui i, i termini sono importanti, cioè se io dico sfoglia gli iscritti, mi immagino una funzionalità in cui vedo gli iscritti per pagina, eventi per pagina, vado avanti, li posso... Sfogliare, visionare, magari vedere alcuni dati sugli iscritti, a quanti hackathon hanno partecipato, se hanno già fatto il giudice, eccetera. Se dico invece ricerca agli iscritti, ricerca tra gli iscritti, io mi immagino che come prima azione ci sia l'utente che inserisce magari il cognome e si aspetta di ricevere, non so, un risultato, magari solo due o tre al massimo, ai suoi criteri di ricerca. Sono due cose diverse, chiaramente, no? Visualizzare un elenco o sfogliare un elenco. È il sistema che mi fornisce l'accesso a tutti i dati e poi sono io che me li vado a spulciare. Invece una ricerca, è qualcosa in cui io come prima cosa il sistema all'inizio non mi dà nulla, sono io che gli do un criterio e lui mi dà i risultati di questa ricerca. Sono due modalità diverse, qui dobbiamo decidere cosa fare. Perché poi chi implementa il suo sistema deve sapere se fare un motorino di ricerca oppure un motore di visualizzazione, a scrolling, a pagine, eccetera. Sono due cose diverse. Quindi anche solo la sfumatura del verbo che usiamo è già una scelta progettuale. Um. Poi nulla esclude che ci possano essere entrambe le funzionalità, mm. ma sono diverse. Un conto è se voi andate a scrivere qualcosa in una casellina ricerca, un conto è invece se andate a sfogliare pagina 2, pagina 3, pagina 4 su un elenco di risultati. Fate cose diverse che sono anche messe in punti diversi della pagina. No? La ricerca di solito sta in alto, la paginazione sta in basso, mm. molto praticamente. Quindi bah, qui scegliamone una, possiamo dire l'organizzatore sfoglia gli iscritti alla piattaforma. E di nuovo, come prima, sfogliare gli iscritti alla piattaforma può essere un'azione indipendente. Senti, voglio farmi un'idea di che c'è iscritto. Diamo un'occhiata, ok, ho trovato dei nomi, mi sono fatto un'idea, ci ripenso domani, domani poi penso a invitare i giudici, nel frattempo penso ai nomi che ho visto. Oppure, e quindi in caso d'uso a sé stante, oppure mentre sto vedendo quei nomi, beh, questo sarebbe proprio interessante, invitiamolo. E quindi funziona di nuovo il meccanismo di estensione che abbiamo visto prima, per la formazione dei team. Quindi nella sfogliare gli iscritti alla piattaforma, può estendersi in invitare un giudice già iscritto alla piattaforma no? Sì. questo estende questo invita giudice estende sfoglia gli iscritti cioè il caro d'uso di sfogliare gli iscritti può finire lì li ho visti e basta oppure può venire esteso facendo dei passaggi ulteriori che sono l'invitare il giudice. Chiaramente già iscritto, quello non iscritto non è che posso invitare una persona non iscritta dall'elenco degli iscritti. Non c'è sta persona. Quindi devo attivare una funzione separata. Poi ci sono altre cose che fa l'organizzatore? Io ne ricordo una che è apre le iscrizioni. Ma ciò che ricordo conta poco, perché noi in realtà ciò che fa l'organizzatore ce l'abbiamo già scritto, adesso stiamo andando finora a memoria, ma noi abbiamo fatto dei bellissimi diagrammi delle attività in cui c'era scritto nelle varie fasi di sviluppo che cosa, qual era la responsabilità di ciascuno dei degli attori, quindi l'organizzatore creava l'hackathon, selezionava i giudici, e noi i casi d'uso per fare queste cose ce li abbiamo. Passiamo a trovarli. Dov'è? Gestione hackathon, qua. Crea hackathon e questi tre casi d'uso sono i casi d'uso per selezionare i giudici dell'Hackathon. Qui avevamo anche fatto un'attività complessa che descriveva come veniva, no, vi ricordate, l'abbiamo fatto un mese e mezzo fa: o posso selezionare un giudice tra gli iscritti della piattaforma, come? Beh, usando. usando lo sfoglio gli iscritti e invita giudici già iscritto. Questi sono gli strumenti le funzioni del sistema che permettono all'amministratore all'organizzatore di compiere questa azione. Oppure c'è tutta la parte invece di invito di un esterno, allora abbiamo l'organizzatore inserisce un indirizzo di mail e fa parte invece del caso d'uso invita giudice non iscritto e il processo va avanti con un'azione che non coinvolge nessun utente e poi con un'azione in cui il giudice risponde e si registra. Risponde e si registra, ce l'avevamo nel caso d'uso, quando ne abbiamo tanti si perdono, nel caso d'uso, il giudice accetta l'invito e si registra. Quindi le cose sono le stesse, o, giustamente, viste in un'ottica diversa. Nel diagramma delle attività c'è la sequenza logica con cui devono avvenire le cose. E ciò che mi interessa è la concatenazione logica degli eventi, il percorso sensato del token. Poi ad ogni passo, questo token per andare avanti, dicevamo, le azioni se compie il sistema informativo o se le compie da solo, ma tutte le altre azioni richiedono, quando parlavamo dell'Activity Diagram, dicevamo, richiedono la collaborazione di un utente. Un qualche utente che faccia qualche cosa. E qui stiamo proprio andando a dettagliare quali sono le funzioni che gli utenti possono fare col sistema per compiere quell'azione. Nel diagramma di casi d'uso non si vede più la sequenza logica delle operazioni sono diagrammi disordinati, cioè non sono organizzati temporalmente o sequenzialmente, sono più un catalogo di, di, di possibilità. Quando, qual, qua, eh, quando ciascuna di queste funzionalità è utile o è possibile lo decide l'Activity Diagram, quali siano le possibilità e a quale utente sono permesse lo decide lo Use Case Diagram. Eh... Ok, quindi eravamo tornati ad Diagram per controllare di aver catturato tutto ciò che fa l'organizzatore, una cosa invece ce l'avevamo dimenticata, dimenticata no, ce l'avevamo tutti ben presente, ma non l'abbiamo ancora scritta, apre le iscrizioni. Io lo metto qua in alto perché c'è spazio, perché tanto non importa, non c'è un ordine specifico in cui questi casi d'uso <coughs> debbono comparire. Mentre invece la chiusura delle iscrizioni avveniva in modo automatico. Era il sistema che chiudeva le iscrizioni due giorni prima, non era un'azione dell'organizzatore. Giusto? Io qua già comincio a intravedere la struttura del sistema informativo visto dall'utente. Cioè, ciascuna di queste palle qui sono due o tre o quattro videate che qualcuno dovrà implementare, dovrà programmare, dovrà scrivere. Quindi cominciano, no? comincia a articolarsi la struttura del sistema informativo. Mentre prima io di processo dico, beh faccio questo, faccio quest'altro, qui questa è la descrizione più estensiva, c'è cioè proprio l'elenco di tutte le singole cose che il sistema deve fare e qui ricordiamo cosa avevamo detto a proposito dei requisiti funzionali, i requisiti funzionali sono in buona parte separati, indipendenti l'uno dall'altro, questa funzionalità può esserci o non esserci, è implementata o non è implementata, l'ho testata funziona, non l'ho ancora testata, oppure l'ho testata ma ha dei problemi, indipendentemente dalle altre quindi questo è, quello, è ciò che permette a un sistema di crescere in funzionalità perché le varie funzionalità sono che, che sfruttino ovviamente lo stesso modello concettuale sono in buona parte indipendenti mentre sui requisiti non funzionali non potremmo fare un ragionamento così parcializzato, così separato ok, allora il nostro caro organizzatore deve fare altro andiamo un po' a vedere, apre iscrizioni e qui non c'è più nulla nella sua swim lane quindi non deve fare altro Poi cosa ci rimane? Beh, il sistema informativo fa cose ma non, non richiede interazione con l'utente, quindi a livello dei diagrammi di casi d'uso non compare e cominciano a. ci mancano ancora le attività che sono relative allo svolgimento dell'hackathon. Quindi gestione hackathon l'abbiamo fatto, gestione di istruzione l'abbiamo fatto, formazione team l'abbiamo fatto. Ci manca il caricamento dei progetti da parte dei team leader o dei team e la valutazione da parte dei giudici. In realtà, poiché ci sono appena stato sul diagramma di attività, c'è anche un'azione in cui i giudici pubblicano il problema che mi ero dimenticato. Dimenticato forse no, ma ho il dubbio di dove metterla qua dentro i 12 pubblicano il problema dove dovrebbe stare logicamente come area funzionale? in valutazione o in gestione iscrizioni? non mi piace l'uno l'altro pubblicano il problema forse sarebbe più in gestione hackathon forse come attinenza tematica, però gestione hackathon al momento non è, i casi d'uso di gestione hackathon non sono associati al giudice, vabbè ah scegliamone una, o cambiamo il nome di questo summary, anziché chiamarlo valutazioni, troviamo una parola che ci piace, che dica eh, definisci e valuta il progetto, gestione del, del progetto, della challenge, la eh, gestione della challenge potrebbe andare bene, della sfida che i, i team devono, devono risolvere e quindi nell'ambito di gestione eh, ci sta sia la definizione che la valutazione. Questa è una soluzione che forse mi piace. L'altra soluzione sarebbe quella di non fare tanto i filosofi e collegare giudici alla gestione hackathon dicendo una delle parti di gestione dell'hackathon è, è la definizione e la pubblicazione del problema. Questo aspetta il giudice. Punto. E allora dentro la gestione hackathon aggiungeremo ancora un altro attore giudice con un altro caso d'uso, definisci il problema. Cioè si può fare. È un po' meno bello perché sto mettendo un caso d'uso e un attore dentro un diagramma che è completamente staccato da quelli, quindi c'è una minor coesione funzionale facendo così. Quindi mi piace meno perché è meno rappresentativo di no, macro blocchi funzionali. Quindi direi che quello che mi piace di più è ampliare il concetto di questo summary. Quindi diciamo che il giudice gestisce, gestione, problema, challenge, diciamo, perché problema è un po' generico come parola. Però il testo diceva problema, vero? È bello il fatto che nel nostro modello concettuale non abbiamo salvato da nessuna parte il problema da risolvere e ce ne accorgiamo tre mesi dopo, cioè quando il giudice qui è stato scelto per un hackathon, l'organizzatore bla bla bla ma non c'è scritto da nessuna parte dov'è il file il pdf no? che descrive qual è il problema da risolvere, ci si dimenticati. sono tornato qua per per cercare di ricordarmi come l'avevamo chiamato e mi sono accorto che non l'avevamo chiamato. Allora, il problema da risolvere è che cos'è un testo? Che sarà un attributo di, di Hackathon. No? Non è nella relazione tra giudice e Hackathon qualcuno potrebbe avere la malsana idea di pensare ah ma metto un'association class tra giudice e hackathon perché il testo lo decide il giudice, idea molto malsana, uno perché in un diagramma concettuale il, il chi fa che cosa non ce ne frega niente, ci interessa a che cosa sono associate le informazioni e mettere l'association class qua dire, fa, farebbe capire che per un determinato hackathon ogni giudice definisce un problema diverso. Invece il problema da risolvere è associato all'hackathon. Che poi siano i giudici a deciderlo o che venga calato dall'alto attraverso un sogno di un angelo è indifferente per quanto concerne a che cosa è relativo, a che cosa è collegato il problema, ok? Quindi non confondiamo giudice come colui che fa le cose con giudice come dati, informazioni che ho a disposizione, che sono, che sono correlate in qualche modo all'hackathon. Quindi, per far breve, io aggiungo no, qua. un campo qui, e a questo punto non avevamo nessun nome, abbiamo capito che la parola problema non ci piace, chiamiamola challenge, che è un testo, fatemelo chiamare text non solo string per ricordarmi che sarà un testo lungo e quindi magari per coerenza torno qua e dico pubblicano non il problema la challenge Scusate il misto italiano-inglese, ma a volte torna comodo per potersi districare. E allora finalmente posso tornare al mio summary e dire che qui ho la gestione della challenge, della challenge associata all'hackathon. E allora posso chiedermi quali sono le azioni di dettaglio, quindi gli user goal, i casi d'uso a livello user goal, del giudice nella gestione della challenge. E quindi facciamo, salviamo prima, facciamo un altro diagramma di casi d'uso che si chiama gestione challenge. In cui l'attore... Ci saranno una serie di casi d'uso in cui l'attore principale è sempre il giudice. Allora, quali sono i casi d'uso? Uno è quello per cui abbiamo fatto tutto questo casino, abbiamo perso l'ultima mezz'ora, e pubblica il testo della challenge. Poi durante lo svolgimento dell'hackathon i giudici facevano due cose durante e una alla fine, se non ricordo male. Ciò che faceva il giudice durante l'hackathon era divisionare gli stati di avanzamenti di lavoro che i vari gruppi avevano pubblicato e eventualmente fornire dei commenti. E poi alla fine dell'hackathon il giudice valutava il lavoro finito. Allora, sicuramente valutare uno stato di avanzamento intermedio e valutare un lavoro finale sono due cose diverse. Perché nel primo caso l'obiettivo è poi quello di eventualmente dare un commento, un suggerimento, nell'altro caso invece devo dare un voto e sulla base di quel voto si farà, la si farà la graduatoria finale, verranno segnati i premi, eccetera. E quindi io ci vedo tre casi d'uso. che sono, eh, visualizza lo stato di avanzamento lavori di un team. Poi potrei avere il commenta dello stato di avanzamento lavori di un team. E infine, valuta il risultato finale di un team, tutte queste sono azioni fatte dal giudice e tra visualizza e commenta io ci vedo una facile relazione di estensione, posso visualizzare e basta oppure mentre la visualizzo appena l'ho visualizzata mi accorgo che è piena di scemenze e quindi mi viene da scrivere un commento. E quindi il commento di un, allo stato di avanzamento di lavoro di un team può essere un'azione indipendente che il giudice può fare, oppure un'estensione abbastanza naturale del fatto di aver appena letto lo stato di avanzamento lavori. Li dobbiamo separare perché il commento è un'azione opzionale, quindi non fa parte del visualizza è un'altra cosa. Devo dire che trovo molto improbabile che venga usata questa associazione, il giudice commenta e non visualizza e mentre visualizzo decido di commentare. Tecnicamente è possibile, ma praticamente il percorso del giudice sarà sempre questo, vado, visualizzo e poi per estensione commento. Perché è molto difficile commentare qualcosa senza averla visualizzata. Se volessimo forzare questo potremmo addirittura togliere questa associazione diretta. Sarebbe un caso d'uso che da solo non è attivabile, è solo attivabile nel contesto di un caso d'uso precedente. Però di nuovo qua siamo nel dominio delle finezze, no? Qui, qui ho ripetuto più volte di un team, di un team, di un team, per ricordarmi che ciascuna volta in cui attivo quel caso d'uso do un voto a un team. Quindi se ci sono 20 team io lì dentro ci dovrò entrare 20 volte. Valutiamo il team 1, valutiamo il team 2, valutiamo il team 3, sono tutte azioni diverse, che si svolgeranno tutte nello stesso modo ovviamente, ma darò dei voti diversi e avrò dei commenti diversi. Avrei anche potuto scrivere a volte il voto del risultato finale di tutti i team, pensando a un caso d'uso. A questo punto è più complicato in cui lì all'interno sono obbligato a dare i voti a tutti, eh, dipende un po' dal livello di dettaglio a cui vogliamo ma, definire i vari casi d'uso. Cosa ci manca a questo punto? Gestione hackathon l'abbiamo fatto, gestione challenge l'abbiamo fatto, iscrizioni, caricamento progetto. Vabbè, questo è facile. Cioè, L'unica cosa che fanno i team leader o i partecipanti durante l'hackathon, dall'inizio alla fine dell'hackathon, una volta che è iniziato, loro lavorano. E vabbè, il fatto che loro lavorino non viene visto dal sistema informativo, faranno cose, se l'hackathon è la costruzione del. del non so, del castello di Lego più bello, loro lavorano con i Lego e poi intanto faranno una foto del punto in cui sono arrivati, del progetto che avevano e la caricano sul sistema. E quando avranno finito caricheranno il progetto finito, quindi l'azione è una sola. Caricamento progetto, quindi un altro diagramma dei casi d'uso, cui partecipa l'attore team leader e farà un'azione di carica aggiornamento, stato di avanzamento lavori del suo progetto. Poi possiamo chiederci se mantenere separato il la versione del caricamento della versione finale del progetto può darsi che le informazioni che devi fornire per la versione finale siano più articolate più dettagliate rispetto all'avanzamento lavori che magari è qualcosa di più informale quindi in questa fase io le prevederei distinte. Su questo nel modello concettuale non abbiamo molti dettagli perché non sapendo esattamente in che cosa consiste il progetto caricato non, non sappiamo cosa viene salvato. Stiamo immaginando un testo, una descrizione, qualcosa al momento non riusciamo a entrare molto più nel dettaglio. C'è ancora un'azione che si fa, che è quella di visualizzare ciò che dice il giudice. Se cioè io carico il strumentamento lavori, il giudice lo, lo può leggere, se lo legge lo può commentare e magari questi commenti io me li vado a rivedere. Quindi, Oltre che il caricamento dello stato avanzamento posso anche andare a visionare i commenti dei giudici. Se ci sono, ovviamente. Volendo potrei anche pensare a un sistema, e qua ci metto la freccia, che quando c'è un nuovo commento, dove è andato? Mi avvisa, no? qui ho messo due frecce di associazione in cui una dice il team leader va e visiona i commenti dei giudici, l'altra freccia mi indica anche il fatto che magari quando c'è un nuovo commento è il sistema informativo stesso che mi invita ad andare, quindi ho un trigger che mi lancia. E fa lui il primo passo dicendo c'è un nuovo commento, clicca qua per vederlo. È lo stesso caso d'uso che inizia in modi diversi. Può iniziare no? da ambo i lati. Qui ho scritto visiona commenti dei giudici, non ho scritto visiona commento di un giudice o di ciascun giudice. Mentre la, ricordate che dall'altra parte avevo, avevo scritto che il giudice fa il commento a un team. Invece qua, vi sono i commenti di tutti i giudici. No? Perché mi pare sensato che quando io ho fatto il stato di avanzamento lavori e hanno commentato in tre giudici sul mio stato di avanzamento lavori, io vedo i commenti tutti insieme, complessivamente. Non debba entrare tre volte, adesso vedo cosa ha detto il giudice 1, o vedo cosa ha detto il 2, o vedo cosa ha detto il 3. Vedo complessivamente tutti i commenti che sono pervenuti su quell'elemento. Quindi attivo il caso d'uso una volta sola per avere i commenti di tutti i giudici. Qui vedete che ci stiamo un po' giocando sul significato dei verbi e sul singolare plurale, no? per dare un po' un'interpretazione a quello che è il sistema che abbiamo in mente. Cambiando un po' le paroline cambia il tipo di sistema che poi vorremmo implementare. No? Quindi su questo, purtroppo, co come sempre... Come abbiamo già detto sempre dall'inizio del corso, è eh, molto importante la precisione e la coerenza dei termini. No? Come abbiamo visto prima, ma non l'ho fatto apposta, non era sceneggiata prima questa cosa, la ricerca della coerenza di un termine, cioè come ho chiamato la challenge, mi ha fatto scoprire che avevo un buco grosso così nella modellazione. Mm? Questi modelli vanno avanti di pari passo. L'abbiamo detto la prima settimana, non ci credevate, ma è impossibile fare giusto il modello concettuale da solo, perché scopri facendo no, ciò che ti serve. Quindi questi vari modelli noi li stiamo imparando in un certo ordine, ma in realtà in una fase di progettazione vera e propria vanno avanti un po' tutti di pari passo, eh? continuando ad andare avanti e indietro tra l'uno e l'altro. Ok... Um. Ciò che vi verrà chiesto domani nell'esercizio di laboratorio è ovviamente di fronte a un esercizietto che è un con, uno scenario che è un pochino più semplice di questo ovviamente, di costruire diagramma di casi d'uso a livello summary e a livello user goal e di fornire per ciascun caso d'uso a livello user goal una breve descrizione. No? Quella che nelle slide è chiamata il brief, la descrizione breve, che riassume in 3-4 righe, massimo 5-6, che, che cosa avviene in quell'interazione. Okay? Allora, io non sto a dire all'organizzatore perché fa le cose, cosa viene prima, cosa viene dopo, quali sono le condizioni. No, mi, mi concentro sul caso d'uso. Cioè, apre le iscrizioni, beh, ho selezionato uno casualmente facilissimo, la descrizione brief è l'attore principale, organizzatore, l'azione che compie è in, eh, dice, diciamo, informa, il eh, informa il sistema informativo che le iscrizioni sono aperte, punto. In questo caso lo scambio di informazioni è, è un bit solo, apri, punto. Il sistema informativo sa già tutto, Invita giudice non iscritto alla piattaforma, magari è un'azione la cui descrizione breve può essere una frase del tipo, l'organizzatore inserisce i dati, no, eh, nome, cognome, indirizzo di mail di un nuovo giudice che deve essere invitato all'hackathon, a giudicare l'hackathon. Punto, mi fermo lì, non dico se poi lui, poi lui accetterà o non accetterà, quello fa parte di un altro caso d'uso. La descrizione breve mi deve riassumere cosa deve fare, l'organizzatore per arrivare al proprio obiettivo. Il proprio obiettivo in questo caso è far partire l'invito. Per far partire l'invito lui cosa deve fare? Inserire quei dati. Quindi far capire veramente in poche righe il succo dell'interazione. Quali sono le cose che devo fare per arrivare a quel risultato. Quindi questo è il tipo di descrizione che nel secondo punto dell'esercizio del di domani vi verrà chiesta quindi provate a farlo vi viene, vi viene chiesto il diagramma dei casi d'uso completo e poi di fornire la descrizione solamente i tre più importanti perché altrimenti ci perdiamo troppo tempo no? però provate a farlo poi invece da lunedì impareremo una descrizione più dettagliata che non sia solamente quelle tre righe breve andremo a considerare tutti gli aspetti per ora vi saluto grazie